E tu? Chi sei? Gu Tu ti chiami Denis La S si scrive ma non si pronuncia Ok Va bene Potrei passare tutta la vita a credere di essere qualcuno Ma quel qualcuno? L'ho scelto io E chi voglio essere? In questa quarantena per me e per altre persone, le attività che riempiono la giornata sono un po' diverse da prima. Finalmente, abbiamo tempo per metterci comodi a guardare emozionanti storie sui social. Possiamo farci ispirare in cucina, pensando di portare a tavola qualcosa di nuovo, per poi ritrovarci con il solito piatto di riso coi piselli. Possiamo imparare una cosa nuova, o fare lezioni online gratuite di cose a cui mai ci si era interessati prima di oggi. O farci stimolare da libri interessanti che sembrano conoscerci. Così posso prendermi del tempo per la cura del mio corpo e dedicarmi all'attività fisica. E nelle belle giornate posso andare in una spiaggia a chilometro zero a prendere il sole. Posso dedicarmi a quelle attività di pulizia che tutti vorrebbero fare ma per cui si è sempre troppo impegnati oppure troppo stanchi. Posso camminare scalzo in un giardino, sedermi sull'erba, ascoltare la natura e respirare profondamente, per poi meditare oppure farmi domande su un sacco di cose a cui normalmente non ci penso. Vi lascio dare un colpo d'occhio a un piccolo elenco che ho fatto. Trovandomi a fare cose diverse, ho avuto stimoli diversi per rispondere alle domande chi sono e cosa voglio fare nella mia vita. E ho un casino in testa che questo video è meglio se finisce qui. Se avete voglia di raccontarmi come avete vissuto voi la vostra quarantena e se anche a voi vi passano per la testa domande del genere, fatemelo sapere in un commento qua sotto che sono curioso. Ci vediamo alla prossima, ciao! Tante volte definire chi sono, come mi chiamo e cosa faccio sono tre facce dello stesso dado.